perché devo andare in un'agenzia a conoscere una persona quando posso incontrarne a centinaia online immagino che anche tu ti sia fatta o fatto questa domanda e devo dire che anche maria nome di fantasia una delle persone che ho conosciuto recentemente eh, mi ha detto che questa era la sua riflessione più frequente e eh, in effetti è vero online si conoscono tantissime persone ma c'è un però ehm, Onestamente, se penso a me, l'idea di incontrare qualcuno eh, di cui non so con certezza l'identità, eh, se è realmente libero e che intenzioni ha, eh, un pochino mi raffredda e onestamente preferirei avere le rassicurazioni di qualcuno che conosce eh, questa persona che possa dirmi eh, chi realmente è. Ed è proprio quello che io faccio in agenzia. Eh, io mi chiamo Anna Maria Palladino, da quasi 11 anni, dal 2009 mi occupo di single. Organizzo incontri tra uomini e donne liberi. E che cosa assicuro io ai miei iscritti? Innanzitutto di incontrare persone effettivamente libere. Qui non ci sono sposati, non ci sono separati in casa, non ci sono persone con relazioni in piedi. Ci sono uomini e donne che non hanno relazioni, ma che sono... Eh, desiderosi di mettersi in gioco, di fare nuovi incontri e, perché no, di trovare una persona speciale con cui iniziare una nuova vita, aprire una nuova parentesi. Perché eh, il vantaggio di questo modo di fare nuove conoscenze è la mia presenza. Eh, io sono qui, in questo ufficio, dove eh, mi vedi ora. E qui accolgo tutte le persone interessate e non lascio che si iscriva chiunque, ma soltanto chi ha delle reali possibilità di farcela, chi può essere un vero caso di successo. Allora sai cosa ti dico? Eh, nella vita si prova di tutto e meglio non vivere di rimpianti. Chiamami ai numeri che vedi intorno a questo video, puoi anche mandarmi un messaggio, scrivermi un'email, scegli tu. Facciamo una chiacchierata senza impegno, in cui ci conosciamo e cerchiamo di capire se posso aiutarti a trovare la persona capace di ridarti il sorriso. Io sono qua e ti aspetto. Ciao!